Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum Yamato Foderi Il dubbio amletico Del nostro cuoco Sangi Nella battaglia Che via lui sceglierà Ancora non si sa Prova a indovina A, a, a Ma poi ti ritrovi per Perorin Perorin Che si esulta come mai e da Marco lui va. Lezioni di impero. C'è Marco contro Queen. Che picchia anche King. Che vola ali. Nel mentre il dottor Chopper. Lavora alla cura. Protetto da Yogoro. In team con X-Ray. Tun Tum tum tum tum. Yogoro dei fiori. tun tum tum tum. Yogoro dei fiori. Tum tum. tum, tum, tum. Yakuza dei fiori tum tum tum tum Davvero Bomber Momo Sta sotto a Yamato E tocca tutto quello che riesce Ale e infine la Yakuza Esegue la sentenza Ma poi si interrompe Ma almeno non c'è pausa tum, tum tum tum tum No non c'è pausa tum tum